Hello everyone, benvenuti al mio primo story time Per questo qui ho la copertina, si sì, mi metto proprio, comoda e vi racconto Oggi parliamo di come ho fatto a diventare una cantante professionista Adesso non sono più una cantante professionista, però lo sono stata a tutti gli effetti Famosa? No, professionista? Sì! Prendevo lo stipendio cantando, quindi sì Vi voglio raccontare come ho fatto, com'è stata questa esperienza Perché secondo me è una parte della mia vita che per me è stata importantissima Una mia grande, grande, grande passione Di cui però non parlo spesso, per vari motivi Un po' perché mi manca... Non che mi manchi proprio il cantare come professionista Ma mi manca l'avere quel sogno o... Non lo so, non lo so, emozioni contrastanti Un po' perché magari penso che non vi interessi Però insomma... Storytime, il titolo è questo, se avete cliccato su questo video forse vi interessa Visto che è una storia, partiamo dal principio Perché ho iniziato a cantare? Allora, a me cantare è sempre sempre piaciuto da quando ero piccolina, che giocavo con la mia amichetta alle elementari, c'era chi voleva fare la ballerina, chi voleva fare l'attrice, io volevo fare la cantante, io volevo sempre cantare. Quindi mi è sempre piaciuto, però poi già, già crescendo, già negli ultimi anni delle elementari, avevo capito che fare la cantante professionista non era una cosa proprio semplice. E quindi avevo iniziato a pensare ad altre passioni, ad altri mestieri che mi sarebbero comunque piaciuti, nonostante il canto mi piacesse tantissimo. Poi è successo che quando avevo 14 anni mi sono fidanzata con questo ragazzo, è il mio primo amore, che suonava la chitarra ed era davvero tanto bravo. Tant'è che adesso lui è laureato al conservatorio ed è un musicista professionista, compositore e insegnante di chitarra. Sono un sacco contenta che lui sia ancora nella musica. Spesso cantavamo insieme. Io andavo a casa sua, lui si metteva con la chitarra, io mi mettevo a cantare e facevamo i classici dei Guns N' Roses, facevamo Tiziano Ferro, facevamo di tutto e di più con la musica. E lui prendeva lezioni di chitarra, ma aveva anche una sua amica in classe che prendeva lezioni di canto in un'accademia. E a quel punto, vedendo che a me piaceva, vedendo che ero portata, perché comunque sono sempre stata portata al canto, ai suoni, anche le lingue, cioè per me le lingue... Sono comunque legate un pochino alla musicalità, all'emissione del suono. Quindi vedendo che ero portata, lui mi ha incoraggiato e mi ha detto: Sonia, ma perché non vai in accademia? Provaci, fai lezioni di canto. Questo avevo 14 anni. Io tutta timida, ma non lo so, dai, io dove vado? Che faccio? Lui mi ha fatto, mi, introduced me. Lui mi ha presentato a questa sua amica. Che io adoravo perché lei la sentivo a volte che cantava a scuola Era fantastica Quindi tutta così timida Tipo ok vengo con te alla tua lezione di canto, vedo com'è mi sono innamorata, mi sono segnata in accademia e ho iniziato all'inizio, forse era il primo anno che ho fatto una volta a settimana le mie insegnanti venivano tutte da un background di musica classica, lirica almeno per i primi anni, perché ho fatto i primi sette anni in quell'accademia e dopo il primo anno ho già iniziato a fare lezioni di solfeggio Solfeggio cantato, coro, poi ho integrato con il pianoforte un paio d'anni Poi ho fatto ho provato con la chitarra, sono durata tipo sei mesi perché con la chitarra proprio non ce la facevo Ma anche col pianoforte, insomma, due anni in cui a fatica qualcosa riuscivo a fare Ho dimenticato tutto, però invece con, con il canto ho visto dei progressi incredibili Quindi alla fine io andavo in accademia davvero davvero spesso Spesso, Io ho fatto il liceo classico linguistico e facevo 36 ore a settimana, ne facevo tantissime Era, abbastanza, era un liceo abbastanza impegnativo, si chiama Orazio, andavo all'Orazio a Roma abbastanza difficile, tanti compiti, uscivo sempre alle due, mi fermavo a mangiare un pezzo di pizza e correvo in accademia forse quattro giorni a settimana perché con tutte le lezioni ci stavo una o due ore al giorno e poi già da forse un anno dopo aver iniziato a fare lezioni di canto ho iniziato con i miei primi gruppi musicali, con un gruppo, ci chiamavamo The Ring Shaped Buns Provavamo una volta a settimana, nel weekend, e facevamo tanti piccoli concertini tipo nelle scuole. Sai quando c'era la scuola, il concerto di fine anno del wow, uh, e andavamo lì, poche cose. E invece ho fatto, la mia accademia organizzava sempre questi, questi gruppi, queste band, seguite anche da un insegnante, quindi era un'esperienza di learning experience, di apprendimento davvero davvero buona perché l'insegnante sceglieva un genere, un mood, in genere era qualcosa di sempre un po' impegnativo nel senso facevamo il funk, facevamo il blues, facevamo tanti classici, tutti rivisitati c'erano tanti tanti elementi nel, nella band, c'erano i coristi, io a volte facevo il coro, a volte facevo la cantante principale quasi sempre la cantante principale e poi ci, ci esibivamo spesso in vari locali, questa cosa io me la ricordo impegnativa perché poi tornavo a casa che magari erano le 7 di sera e c'erano tanti tanti compiti da fare, il giorno dopo dovevo svegliarmi presto alle 6 per andare a scuola, impegnativa ma tanta gioia e l'ho fatto per 7 anni, all'inizio con i miei primi gruppi davvero non mi sentivo pronta per farmi pagare per cantare per tutti i primi anni stavo imparando quindi non cercavo neanche di trovare uno sbocco lavorativo nella musica ancora perché non mi sentivo pronta poi dopo i primi sette anni mi sono detta perché era anche il periodo in cui mi ero diplomata dal liceo avevo iniziato il primo anno dell'università e io mi sono detta a me cantare piace sono brava ero brava adesso quando mi sentite cantare è anche un muscolo che io non alleno da tanto il canto è tanta Pratica. Le mie insegnanti erano toste così in accademia. Tutti i miei insegnanti sono stati sempre tosti così. Molto, molto bello. Se vi piace la musica, io vi consiglio così tanto di stare in un ambiente che sia un'accademia o una scuola di musica. Perché quando vai lì fisicamente, incontri la persona che viene con la chitarra, quello che viene con il basso, eh, le altre cantanti come te, magari quella che ha l'orecchio assoluto e tu stai lì che cerchi di leggere la musica e dici quella stronza, in realtà è bellissimo è bellissimo e ti ispira e ti, ti crea anche opportunità perché io tutti i gruppi, tante opportunità che mi sono servite tantissimo per fare esperienza tutte le volte che mi sono esibita grazie all'accademia però ecco, quando mi sono sentita in grado di competere intorno ai 20 anni, avevo 20 anni, 19-20 anni mi sono detta, ragazzi ci voglio provare mi sono messa online e ho iniziato a cercare qualsiasi concorso, festival, opportunità lavorativa che trovavo online ho fatto anche delle cose molto belle ho fatto del, dei festival qui a Roma a Ostia, ho fatto dei concorsi in teatro attraverso un festival addirittura sono riuscita a trovare un musicista, non faccio il nome però è un grande musicista che adesso lavora a Sanremo con cui ho fatto tutto un percorso per arrivare poi a Sanremo, non mi hanno presa sono, mi hanno scartata la terza prova praticamente, però insomma è stato un concorso bellissimo che per me a 19 anni andare lì con una canzone, una produzione, tutte le prove dietro, fantastico, però finora io non avevo visto una lira, una lira, anzi per i concorsi a volte devi pagare l'iscrizione che non era mai tanto, magari 50 euro, che ne so, però ecco, quello più che altro tu lo fai per prendere esperienza, per riuscire a cantare davanti a tante persone, perché quello anche serve, devi riuscire a scioglierti, non è possibile pensare di fare la cantante professionista se poi ti rendi conto che su un palco oh, ti si chiude la gola, ti irrigidisci, collo rigido, non respiri e non riesci a cantare, quindi eh, lo rifarei sicuramente, non per dire che i cantanti professionisti non vadano pagati, questa è una cosa un po', un po' difficile perché poi quando sono diventata professionista invece mi dicevo però cavolo è musica, va pagata, questo sì, però all'inizio diciamo che mi ho fatto la gavetta e mi è servita arrivando a come sono arrivata a fare la cantante professionista nell'orchestra Casa Dei che a livello di orchestre, di musica popolare italiana è il top e il top oggettivamente, il liscio dell'orchestra Casa Dei. Ero come tutti i giorni online a cercare opportunità lavorative come cantante, altre band. Diciamo che il primo anno all'università l'ho un po' trascurata, ma giusto un tantino così. Trovo l'annuncio, Casa Dei cercasi cantante. Purtroppo dietro questo annuncio c'è una storia un po' triste, molto molto triste. La cantante che loro avevano stava male e non poteva più, più cantare. Loro avevano bisogno di trovare una nuova cantante Io al tempo non lo sapevo nemmeno Ho mandato il mio curriculum Ho mandato forse un demo, non mi ricordo Avevo qualcosa di registrato Ho detto vabbè non mi risponderanno mai E sono andata avanti con la mia vita Due, tre giorni dopo mi arriva l'email Ci sei piaciuta? Non so se ho mandato delle foto un demo Vieni, vieni in Emilia Romagna Ti facciamo un provino di persona Perché serviva fare un provino di persona <ride> Io a vent'anni Vent'anni... Ok, forse non sono pochi, però non sono nemmeno tanti Sono andata da papà e ho detto Senti, pa, io avrei mandato un curriculum all'orchestra Casa Dei E loro mi hanno risposto E loro vorrebbero che io facessi il provino Che, che andassi in Emilia Romagna un giorno Ma non è che mi accompagneresti comandare da sola con la macchina o paura, a me non piace guidare. Papà lì per lì ha detto, vabbè, l'orchestra casa dei, ma ti pare che ti prendono? La mia famiglia mi ha sempre supportato, però io penso che fino a quando non mi hanno davvero assunta e fino a quando non ho davvero iniziato a fare la cantante professionista, non pensavano potesse essere un lavoro vero, un lavoro che davvero avrebbe potuto darmi da vivere. E questo schema si è ripetuto anche con le lezioni. Forse più papà che mamma, perché mamma è un po' più sognatrice, papà è un po' più pratico. Nonostante questo mi ha detto, vabbè, vuoi andare a fare il provino? Ma dai, ti accompagno, anche per essere sicuri, perché sapete, ormai non si sa mai online, ci potrebbe essere qualsiasi persona dietro, quindi io non volevo andare da sola. Mi hanno dato alcune canzoni da imparare. Ovviamente non potevo portare i miei cavalli di battaglia, dovevo cantare le loro canzoni. Mi hanno dato forse 5 canzoni da imparare, qualcosa del genere. Io sono andata lì quattro ore e mezzo di macchina, mi sono presentata, c'era il capo dell'orchestra e c'era il direttore artistico dell'orchestra e c'erano altri membri dell'orchestra, siamo andati nello studio, loro allora hanno uno studio di prova e di registrazione e ho fatto il mio provino. Io ero abituata a cantare davanti alle persone, quindi non mi sentivo troppo troppo in agitazione, però ovviamente sapevo che per me quella era una grande opportunità e un pochino ero agitata. Sai che ti stanno ascoltando tutti un po' ti agiti, però devo dire che è andata benissimo e io avevo visto il direttore musicale entusiasta, cioè era tipo wow sei intonatissima, sei bravissima eh, ci piaci, che bello ti faremo sapere Vabbè, al ti faremo sapere, ovviamente, io capivo, avevano altri provini da fare Però sai, forse è la mentalità italiana Uno pensa sempre, io non ho nessuno dietro, non sono raccomandata Questa è un'orchestra importante, ma perché mai dovrebbero scegliere me? E quindi, bella esperienza, ho, ho pranzato con papà e siamo tornati a Roma Oh ragazzi, una settimana dopo... <ride> Mi è arrivata l'email e mi hanno detto Sonia, ti abbiamo scelta Ci piaci tu, vieni! Praticamente era aprile E loro avrebbero avuto bisogno della cantante per quell'estate Quindi mi hanno detto A maggio devi trasferirti qui a Gattavammare, in Emilia Romagna E devi vivere con noi Cioè, vivi qui per tutto il tour estivo Quindi um, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, cinque mesi Io tipo, Aah! Ho, ho chiamato e, e, e, mamma papà ho detto ragazzi me ne vado e il mio ragazzo ho detto vabbè non ti preoccupare dai eh, ce la faremo a vederci comunque non è così lontano però nel giro di era già era pochissimo tipo nel giro di meno di un mese ho fatto i bagagli e me ne sono andata gatta a mare il primo mese è stato oh mio dio è stato incredibile allora da una parte mi sembrava di vivere in un sogno tipo ragazzi Lì mi davano uno stipendio mensile che non era altissimo. però era anche il mio primo lavoro come cantante. Ero anche giovane, in più mi davano vitto alloggio. Quindi riuscivo a mettere da parte praticamente quasi tutto quello che prendevo. Oh, scusate, mi era morta la telecamera. Ecco copertina, allora per me già era un sogno. Sapevo che mi sarei esibita in tantissimi parchi d'Italia: piazze, teatri, eh, discoteche, televisione perché tanto ci siamo esibiti tanto anche in televisione. Il primo mese sono arrivata lì, mi hanno dato la casa. Io ho dovuto imparare tutto il repertorio dell'orchestra Casa Dei Un repertorio di anni e anni e anni Non solo delle loro canzoni, ma di tutte le canzoni che l'orchestra suonava In anni, anni, anni Lì per... mi hanno dato un libro grosso così, pieno di testi Lì per lì ero tipo Oh mio Dio, in un mese io devo essere pronta, non ce la farò Mai, però ci siamo messi a provare ogni giorno tante ore al giorno, tante tante. La mattina poi c'era lo stop per il pranzo e il pomeriggio fino alla sera provavamo tutto il giorno, per quasi tutto il mese, tutto il mese di maggio era solo prova, poi io tornavo a casa e provavo, provavo, provavo, perché lì ero cantante, eravamo in tre di cantanti, il capo dell'orchestra e due cantanti donne, io e un'altra ragazza. Lei conosceva già molte più canzoni di me, perché lei era proprio di lì, quindi c'era anche cresciuta, però anche lei, insomma, stavamo sulla stessa barca, la sera... Io mi provavo i cori, perché quando non cantavo come voce principale dovevo sempre accompagnare con i cori. Che per me, che vi ho detto che a leggere la musica sì ce la faccio, però volevo farmelo diventare automatico. E mi ricordo benissimo che c'era la prima data che era in un teatro bellissimo. Oddio, ma non mi ricordo dov'era quel teatro. Era nelle Marche, un teatro fantastico proprio tipo sembra bellissimo e quella era la prima data a fine maggio in cui avrei dovuto fare il mio debutto con l'orchestra quelle settimane prima di quella data io ero tipo oh mio dio ma perché ho pensato che ce l'avrei potuta fare ma che cosa mi è saltato in mente mi scorderò tutti i testi mi scorderò di fare questo di fare quello un'ansia un'ansia un'ansia poi è arrivato il giorno siamo andati lì io ho visto il teatro stupendo ho oh detto dio no che me l'ha fatto fare e è andato tutto bene è andato tutto bene per me è sempre stato così uh, prima della performance oh mio dio, oh mio dio, l'ansia, ansia, ansia salgo sul palco, parte la musica, mi diverto, mi piace, mi piace e poi vabbè, ovviamente a maggio abbiamo fatto pochi show però giugno, luglio, agosto, pienissimi B abbastanza faticoso perché quando ci esibivamo nelle piazze magari lo spettacolo durava minimo due ore due ore, due ore e mezza, è tanto è tanto, sui tacchi a ballare, a cantare a intrattenere, a sorridere perché quando canti non è solo è la mazzurca cioè, <ride> devi ballare devi intrattenere, c'erano delle piccole scenette che facevamo, devi essere sveglio perché devi seguire il tuo direttore devi seguire il capo, capo dell'orchestra che ti guida, cioè sono due due ore e mezza proprio belle intense fare tante serate nell'arco di tre mesi, davvero davvero stancante, però quanti posti in Italia che ho visto, quei cinque mesi l'anno, perché poi era così tutti gli anni, cioè tutti gli anni erano quei cinque mesi che erano quelli più pieni, perché sapete che abbiamo le sagre, abbiamo le feste di paese, le feste in piazza. Poi durante l'inverno io potevo benissimo tornare a Roma e raggiungerli quando avevamo le serate, se magari ecco c'era un periodo in cui dovevo stare con loro, potevo andare lì, però in generale potevo vivere a Roma durante l'inverno e è molto più gestibile a livello di fatica. A livello di fatica... <ride> quando sei in tour il primo mese reggi, il secondo mese reggi il terzo mese reggi poi cominci ad essere molto stanco e questa è la parte dove ci sono pro e contro pro, ma che avventura è che avventura fantastica è spostarsi da un posto all'altro cantare vedere tante persone che vengono e si divertono e ti guardano e ti chiedono magari anche l'autografo, ragazzi io ho fatto più autografi ai vecchietti di non so chi, eh, cioè Magari chiedete ai nonni che potrebbero avere un mio autografo a casa. Però ecco, con la stanchezza viene anche un po' più di nervosismo, soprattutto perché orchestra... in orchestra sono tante persone. Noi ci muovevamo, ci muovevamo con un pullman, poi stavamo in hotel perché in tour facevi pullman hotel magari la prossima destinazione pullman hotel prossima destinazione fino a che non potevi tornare alla base magari per due o tre giorni magari una settimana in quella settimana mi veniva a trovare il mio ragazzo ma stai tutto il giorno con le persone dell'orchestra, si crea un bel rapporto, però quando sei stanco immaginate, cioè, immaginate la stanchezza, stai lavorando, poi ci sono magari piccole incomprensioni, magari qualcosa che non avrei dovuto fare sul palco, o qualcosa che mi sono dimenticata cose così, quello un pochino capita, ma è normale. Alla fine direi che anzi, fin troppo contenti e uniti eravamo. Eravamo comunque in un ambiente molto giovane, che questo già è una figata. Anche perché se c'era la serata libera potevamo uscire tutti insieme, potevamo fare dei giochi tutti insieme. No, davvero è stata un'esperienza molto bella. Mi sento di essere cresciuta tanto anche a livello di. Confidence Sicurezza Cioè quella sensazione che vi ho detto Tipo oh mio dio stavo morendo Prima degli show Verso la fine della mia esperienza con l'orchestra case Non ce l'avevo più di solito A meno che non era una cosa molto importante Mi ero abituata Quindi ero molto più padrona di me stessa Ma poi ho visto cose che non avrei mai visto Se non avessi fatto questo lavoro Per esempio noi abbiamo fatto Abbiamo lavorato in Rai uh, Rai 2, Rai 1 Ho fatto il capodanno su Canale 5 Due anni? Due, tre anni Se trovo qualche video vi lascio il link qui giù, nella info box <ride> così vi divertite a sentire io che canto e poi niente, in realtà la cosa è finita perché per un anno mi ricordo che invece di andare su a fare i 5 mesi sono rimasta a Roma e andavo ogni volta che, che serviva insomma però era comunque molto impegnativo costava tanto diciamo che mi sono concentrata sull'università e poi mi sono resa conto di una cosa nonostante io sia incredibilmente grata del fatto che loro abbiano scelto me e di questa esperienza E la porterò per sempre nel cuore Fantastico In realtà io dentro mi sono accorta che non volevo fare la cantante d'orchestra perché è un tipo di vita particolare sempre zaino in spalla, sempre autobus, sempre... è un tipo di vita che in realtà non, non era per me e che mi sono resa conto che sì è una bella esperienza da fare qualche anno ma non è la strada della mia vita e quindi quella parte è finita, mi sono laureata, poi sono andata in Giappone, in Giappone ragazzi... Questa però è un'altra storia, ho partecipato a una specie di X Factor del Giappone, sono arrivata pure in finale, però questa è un'altra storia. E poi la vita, YouTube, ho cominciato a insegnare, non lo so. Adesso provo delle sensazioni strane con il canto, strane, è una mia grande passione. Io mi chiedo se il canto mi potrebbe rendere felice, se lo facessi professionalmente. È una cosa che mi renderebbe felice. Oppure no, oppure mi sto dicendo che non mi renderebbe felice perché ho mollato troppo presto Non lo so ragazzi, è, solo... è un argomento un po' difficile per me da capire, da affrontare, di cui parlare Ma non è questo il video che stavo facendo, il mio video era story time, la storia ve l'ho detta Dai, scri... vi è piaciuto questo story time? Oppure in realtà è... so ma che cavolo ce ne frega? grazie di aver guardato, iscrivetevi iscrivetevi anche al mio Instagram sto cercando di far crescere il mio Instagram e poi io canto su Instagram spesso ragazzi. Oh! se mi volete sentire cantare spesso canto su Instagram